Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Non nessun problema, ma no, se mi dà il consiglio, la data il consiglio... Perché? Sacciamo, facciamo c'è facciamo. Facciamo. persone, per le questioni le analizziamo tutte la conclusione è quella che io Anno. noi faremo un, re, un progetto di revamping dell'impianto di selezione finalizzato a queste due eh, diciamo linee guida che dicevo di recuperare più plastica, più carta, più vetro a, a monte possibile e poi vedere eh, di avere la possibilità di trasformare, questo secondo anche quello che avverrà eh, in sede di eh, revisione del piano regionale a cui c'è riferimento anche il Presidente, la possibilità di produrre CSS.